Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e finalmente è venuto il momento di conoscere un prodotto molto bello. Vi faccio vedere prima di tutto la scatola di Google Pixel 2 eh, che arriva eh, sul mercato già in prevendita nei negozi di Win3 e ovviamente sul eh, Google Store al prezzo di 989 euro. Vedete anche la versione della cover in jersey, in eh, tessuto, ma insomma quello che bisogna vedere è il frontale di questo telefono perché il design è veramente bello e questo rappresenta secondo me una eh, delle proposte davvero più accattivanti del mercato e allora è venuto il momento di conoscere Google Pixel 2 Excel. Ecco dunque la confezione del Google Pixel 2 Excel, quella che potete preordinare proprio in questi giorni dai negozi eh, Win 3, quella che dal 15 di novembre eh, troverete anche nei negozi italiani. Tolgo dunque il telefono dalla, dalla eh, sua confezione, vi faccio vedere prima la parte posteriore, perché tra l'altro questo vi dà anche un po' l'idea di che cosa sia cambiato rispetto al modello precedente eh, saprete che ci sono due colori eh, una variante con il bianco e il nero e l'altra con il grigio scuro eh, il canna di fucile essenzialmente e il eh, nero insomma mh, questa è una questione di gusto quindi insomma lascio a voi la decisione su quale delle due possa essere più accattivante quello che vi mostro però è come la parte in vetro sia stata rimpicciolita rispetto a quello che era stato fatto l'anno scorso e poi soprattutto vedete come le antenne spariscono eh, la banda delle antenne questa essenzialmente Sparisce rispetto al Pixel 2 XL. L'altra novità importante ovviamente si vede davanti ed è quella della proporzione: no? 16 noni per il Google Pixel originale, mentre sappiamo che c'è una proporzione del display invece a 18 noni eh, per il eh, nuovo modello tra l'altro con una definizione molto elevata eh, addirittura 1440 x 2880 pixel eh, quindi ad esempio una definizione molto più elevata rispetto a quella di mate eh, 10 la diagonale di questo display è di eh, 6 pollici poi torneremo anche a vedere altri eh, dettagli riguardo al telefono intanto vi mostro lo slot per la nano sim eh, nella parte non c'è ovviamente insomma, ma non ci meraviglia no? che google non lo fornisca un'espansione di memoria il pulsante d'accensione curiosamente è rosso nel eh, modello bianco invece rimane eh, dello stesso colore eh, invece nel modello grigio quindi c'è lo stesso colore della scocca nel modello eh, grigio scuro questo è il controllo del volume o volume uh, rocker nella parte inferiore c'è il connettore USB eh, type eh, C e invece eh, sul retro il sensore delle impronte digitali velocissimo tra l'altro e eh, anche la fotocamera eh, da 12 megapixel che rappresenta la soluzione eh, sul eh, retro, eh, apertura 1.8, stabilizzazione ottica stabilizzazione anche elettronica, eh, dual tone eh, per quanto riguarda il flash e poi il puntatore laser. La parte frontale invece ha una fotocamera da 8 megapixel con apertura 2.4 con i pixel tra l'altro da 1,4 micron come esattamente tra l'altro la fotocamera posteriore. C'è da dire che, poi torneremo sulla fotocamera, la fotocamera è uno degli elementi che fanno la differenza, cioè eh, la fotocamera eh, gode della presenza dell'assistente in italiano. Allora, assistente in italiano, questo è un punto importante, sarà disponibile in Italia dal 15 di novembre con l'arrivo di questo telefono, eh, si otterrà premendo eh, in questo punto dove adesso invece arriva regolarmente eh, il Google Now on tap come è normale che sia, ci sarà la stessa funzione, cioè l'accensione eh, del eh, Google eh, Assistant o assistente di Google quando si schiacceranno eh, i lati del telefono, ma tutto questo quando sarà attivo l'assistente di Google il eh, 15 di, eh, novembre. Nei prossimi giorni probabilmente avremo la possibilità di avere un'anteprima eh, sui telefoni che sono stati distribuiti per eh, le recensioni, ma comunque... Eh, vedremo più avanti eh, l'assistente di google allora funzionalità qualcuno di voi nei giorni scorsi nelle ore scorse mi ha scritto chiedendomi come fosse eh, la visibilità del display tanto vi faccio vedere una cosa carina guardate le onde di questo eh, sfondo le onde del mare che eh, si muovono ma luminosità del display e anche angolo di visione io non so voi eh, con quale angolo di visione siete abituati a eh, guardare il eh, vostro eh, telefono però io direi che questo è un angolo di visione più che grande anzi direi che è eh, veramente notevole anche per quanto riguarda il discorso dei bianchi eh, molti di voi mi hanno scritto chiedendomi come siano i bianchi allora io vado immediatamente a prendere eh, Huawei Mate eh, 10 lo porto sempre al massimo della luminosità giusto per avere una comparazione corretta, mettiamo i bianchi uno davanti all'altro, ecco diciamo che eh, il bianco eh, di eh, Google Pixel, non so se si vede attraverso la fotocamera però è un po' più freddo, no? è una eh, tonalità eh, un po' più fredda, ma questo tutto sommato devo dire che eh, è una scelta dei produttori non inficia secondo me la eh, qualità tra l'altro c'è una luminosità adattiva che è inserita adesso, la possibilità di utilizzare i colori eh, vivaci, eh, vedete che avete anche eh, la possibilità di scegliere la dimensione dei caratteri sullo schermo, eh, avete la possibilità di mettere il display ambient e di decidere quando attivarlo ovvero l'on screen display insomma eh, voglio farvi vedere anche un paragone proprio tra questi due eh, telefoni mettendo proprio uno accanto all'altro il Mate 10 Pro e il Pixel vedete che tutto sommato eh, praticamente si eh, equivalgono no? anche come dimensioni forse è leggermente più grande eh, il Google Pixel che tra i prodotti con 6 pollici di diagonale è più grande, vedete è un po' più alto eh, mentre la dimensione laterale è leggermente più eh, largo Insomma, quindi vedete che tutto sommato l'ottimizzazione eh, di Mate 10 che sembrava non essere il top se confrontato con il G6 eh, il, scusatemi eh, se confrontato con il V30 a proposito di V30 lascio un attimo i telefoni eh, abbandonati a se stessi proprio per eh, recuperarne uno e mostrarvi un paragone anche con il V30 sto arrivando, eh, pazientate un secondo eh, e sto per essere dei vostri allora vedete Qui abbiamo eh, un'altra, eh, ratio 18 noni, e qui abbiamo un ulteriore eh, esempio, ma qui la diagonale eh, di Note 8 è più ampia. No? Vediamo un attimo la proporzione eh, tra il eh, V30 e eh, il Pixel 2 XL, vediamo come il V30 abbia un'ottimizzazione eh, veramente spasmodica degli spazi, e, eh, rappresenti davvero un vantaggio notevole no? in termini di eh, dimensioni dal punto di vista estetico probabilmente eh, il eh, v30 è il più bello tra eh, i tre prodotti che arrivano con la stessa diagonale soprattutto con caratteristiche eh, molto simili eh, mettendo questi tre prodotti uno di fianco all'altro eh, vi segnalo che insomma, essenzialmente eh, dal mio punto di vista Mate eh, vince per la potenza del processore eh, il V30 vince per la bellezza del telefono e eh, Pixel vince invece per la eh, fotocamera ecco su questo direi che eh, le tre indicazioni sono queste se guardiamo alla mera luminosità eh, adesso cerchiamo di eh, tenere i telefoni sempre uno accanto all'altro in modo tale da eh, avere sempre la luminosità al massimo, ecco vedete, se vedete la mera luminosità pur vedendo eh, sfondi diversi, probabilmente eh, pur avendo una definizione inferiore, quello che ha il eh, punto di luminosità eh, superiore è eh, il eh, Mate eh, 10 Pro, ecco eliminiamo eh, Mate 10 Pro e lgv 30 due prodotti di una bellezza imbarazzante così come il Pixel 2, per vedere che Pixel 2 ha l'audio stereo frontale che andiamo ad affrontare eh, immediatamente per ascoltare anche la qualità della riproduzione eh, dell'audio eh, grazie proprio ai eh, due speaker frontali che vi permettono essenzialmente di impugnare il telefono in questo modo fatemi eliminare la rete wifi se no stiamo qua eh, un paio di settimane eh, ad aspettare che... Eh, il nostro mondo eh, acceleri eh, dicevo con mh, questa eh, cosa dell'ascolto eh, degli speaker frontali avete secondo me una qualità dell'audio eh, sempre buona e soprattutto un livello molto alto aspettate che 1985, e a proposito di film dell'orrore è arrivato il momento del nostro cinema Once again... Avete visto eh, audio molto alto eh, essenzialmente, eh, un audio che mh, ha dei discreti bassi, non esagerati, però la cosa importante è di avere questo impatto eh, frontale, che aiuta quindi a evitare insomma, quelli che sono gli impedimenti dati. Eh, dall'impugnatura. Non credo di dovervi ripetere ancora una volta che eh, dentro questo telefono eh, c'è il, il Qualcomm Snapdragon 835, ci sono eh, 4 GB di ram, due versioni da 64 o da 128 eh, GB di eh, memoria. Eh, hamburger de del menu con la possibilità di scegliere tra eh, slow motion, panoramica, eh, photosphere, ritratto o impostazioni, quando eh, scegliete la modalità ritratto potete semplicemente cliccare sul eh, vostro soggetto che volete mettere a fuoco e eh, avete la possibilità insomma, essenzialmente di eh, governare la vostra eh, fotografia. Se esco dalla modalità ritratto a quel punto, scusate, vado nella modalità normale, cioè nel senso nella modalità eh, delle eh, foto abituali, voi avete la possibilità di scattare eh, intanto le foto in movimento che sono l'equivalente delle live photos di Apple e poi eh, di gestire anche eh, diverse situazioni di esposizione eh, della luce in modo tale da poter governare quantomeno il tipo di esposizione eh, bisogna dire che lo scatto anche è velocissimo adesso mettiamo una cosa che eh, stravolgerà un po' tutti i colori perché questa roba qua stravolge tutti i colori eh, messa a fuoco eh, vedete che messa a fuoco abbastanza veloce e scatto eh, velocissimo il risultato dell'immagine eh, se guardate è abbastanza impressionante sì ok pito grazie guardate la qualità di questo scatto adesso attraverso la telecamera probabilmente non riuscirete a vederlo ma è veramente veramente eh, impressionante vi ricordo tra l'altro che quando eh, voi scattate una foto in modalità ritratto eh, viene salvata sia la foto diciamo normale che quella con l'effetto applicato Entrambe le foto vengono caricate eh, su eh, google Photo, che vi dà possibilità di archiviazione illimitata eh, per le immagini che vengono eh, caricate eh, con il pixel attenzione google Photo riconosce eh, il pixel eh, dagli altri telefoni quindi il caricamento illimitato avverrà solo per le immagini eh, che sono scattate con il pixel eh, a bordo eh, di pixel 2 XL c'è ovviamente eh, Android eh, 8 eh, andiamo a vedere immediatamente, vedete Android 8.0.0, questo in questo momento c'è, eh, sapete per gli sviluppatori eh, c'è la preview, insomma la beta eh, di Android 8.0.1 eh, fotocamera eh, veramente molto veloce sia sul fronte che sul eh, retro, mh, batteria 3520 mAh eh, e eh, vi devo dire che insomma adesso ho usato così così il eh, telefono l'orario lo vedete sono le 14 c'è l'86% eh, di eh, batteria ed è tra l'altro il primo eh, ciclo eh, di carica insomma eh, torneremo su questo telefono perché eh, merita soprattutto l'approfondimento ehm, l'assistente eh, di Google che però incontreremo eh, solo nei prossimi giorni eh, diciamo che per il momento partiamo da questo primo impatto eh, vi ho detto che il display è P-OLED perché questa è una cosa importante il display è un P-OLED il che vuol dire che c'è una eh, protezione eh, data da un eh, Gorilla Glass eh, così come viene dichiarato eh, da Google quindi Gorilla Glass 5 ma P-OLED vuol dire che lo schermo comunque è in materiale plastico ehm, quindi il plastic OLED ehm, c'è tra l'altro una superficie del display che è di 92,6 cm quadrati e con una ratio che è del 76,4% tra display e superficie totale io devo dire che è veramente molto interessante Insomma, credo di avervi riempito di dati di ogni genere mi piace molto il Pixel 2 XL nei prossimi giorni poi torneremo a parlarne dopo averne fatto un uso un po' più intenso ciao da Mr. Gadget